Grazie Presidente, voteremo a favore di questa mozione e volevo dare, fare alcune precisazioni eh, rispetto anche alle, ad alcuni interventi che sono stati eh, diciamo, fatti in, in quest'Aula sul, sul punto. Eh, la mozione non, non fornisce diciamo, una individuazione precisa di quello che dovrà essere la tipologia di ente, se vogliamo, eh, ehm, e quindi rispetto alle categorie no, che sono riconosciute all'interno della, eh, della nostra carta costituzionale ovviamente eh, trova diciamo, dei punti di connessione con quello che sono attualmente eh, le, la, oltre che gli enti con potestà regolamentare anche quelli che hanno una potestà legislativa e oggi questi eh, enti sono ovviamente lo Stato e, la Regione, eh, e le regioni quindi di conseguenti, diciamo in termine termine tecnico in un certo senso, comunque quelli, quei soggetti ecco, che in questo momento all'interno dell'articolazione della nostra Repubblica mh, hanno eh, appunto, la possibilità quindi di legiferare. E la possibilità di legiferare è effettivamente in tema della, di gerarchia delle fonti uno de, degli strumenti principali eh, che consente poi all'amministrazione effettivamente di poter avere, eh, o comunque alla città di Roma, un'ampia autonomia per le materie e per le funzioni. Quindi certamente il dibattito sull'attuazione dell'attuale 114 della Costituzione, che però è già stato fatto in questa in quest'Aula quest è un, come dire, un punto questo che oggi stiamo discutendo è un punto come dire, parallelo ma non, non lo vedo sovrapposto al massimo mh, è integrativo o forse addirittura potrebbe anche essere eh, il, il punto il nodo principale che poi potrà portare la città di Roma eh, a, ad avere diciamo, una maggiore autonomia quindi eh, concludendo è evidente che in questa mozione non si parla neppure eh, di la, diciamo, ne, necessariamente della trasformazione di Roma eh, immediatamente come o, una regione, ma individua eh, l, Roma come ente territoriale con potestà legislativa e regolamentare per materie e funzioni precise, ovviamente eh, rinviando poi a una legge costituzionale eh, o comunque ad altri, ad altri atti, insomma le, le, la, le precisazioni di questo è ovvio che l'Aula può formulare soltanto un indirizzo anche perché eh, correttamente c'è un principio anche di leale collaborazione tra, tra istituzioni ma soprattutto anche di, di, di perimetri di competenze quindi è, è corretto che poi sia il Parlamento a eh, legiferare e a individuare diciamo, meglio sulla base di tutti i dibattiti, e di tutte le valutazioni delle forze politiche quali potrà essere, quale potrà essere eh, la, la forma eh, diciamo, di, di, non solo di governo ma quale potrà essere effettivamente la tipologia eh, di ente eh, cui ricondurre eh, la, la città di Roma, anche il dibattito ovviamente sull'estensione territoriale che all'interno di questa mozione diciamo, non viene eh, come dire, appunto, individuato proprio per lasciare la possibilità alla, al Parlamento eh, di eh, ragionare e di riflettere su quello che potrà essere diciamo, il campo più opportuno eh, di eh, individuazione e di delimitazione della città, non entra nel merito come dire, anche del tema delle, delle regioni o delle macro regioni o dello svuotamento eh, o meno diciamo, di queste competenze, ma cerca di rafforzare il tema del percorso dell'ordinamento di Roma Capitale dicendo che Roma deve effettivamente avere un nuovo ordinamento questo nuovo ordinamento deve passare attraverso una revisione della Carta Costituzionale per poter conferire una potestà legislativa poi ovviamente le valutazioni conseguenti che potranno eh, come dire, portare eh, il Parlamento a valutare tutta una serie di correttivi queste eh, potranno sicuramente essere oggetto di successivi dibattiti ma credo che non essendo mai stato diciamo, approntato un indirizzo preciso su questo tipo dall'assemblea era eh, credo che insomma abbiamo creduto anche con gli altri colleghi che fosse corretto insomma sottoporre all'assemblea capitolina discuterlo e speriamo ovviamente approvarlo. Quindi il voto sarà favorevole. Grazie.